Buonasera, buongiorno a tutti, sono Claudia Giordani, sono il delegato del CONI per Milano e provincia, faccio parte della squadra del CONI Lombardia guidato dal presidente Marzorati e mi occupo appunto di tenere le relazioni sul territorio di Milano e della provincia, un compito molto molto interessante, molto appassionante e anche molto impegnativo. Eh, Milano è una grandissima città e la sua provincia altrettanto eh, è rappresentata da comuni molto estesi, numericamente quindi molto consistenti, in cui eh, lo sport comunque è eh, chiaramente ai primi posti della Lei è però è stata anche una grande atleta del mondo dello sci, ricordiamo, anche figlia d'arte, diciamo bene. Assolutamente, eh. mi fa piacere ricordare il mio grande eh, papà che si, si è sempre occupato della sua grande passione Ricordiamo chi è, gli amici di SportsMult Aldo, Aldo Giordani, eh. giornalista e telecronista eh, per tanti anni di questo meraviglioso sport di cui anche io sono molto, molto appassionata eh, e poi sì, ho avuto la fortuna di questa bella avventura sportiva Uh, negli sport invernali, nello sci alpino ho fatto gare a livello mondiale per una decina d'anni eh, con risultati molto molto gratificanti e com'è il, il mondo dello sci in una città? cioè come ci si arriva alla pratica? qual è stato ad esempio il suo di percorso in questo senso? il mio, mio percorso è veramente casuale veramente casuale ah. proprio perché pur avendo la fortuna grandissima di nascere in una famiglia molto sportiva mio padre come ho detto ma anche mia madre campionessa di pallacanestro proprio eh, della sua epoca nazionale azzurra ha partecipato a tanti... ricordiamo il nome Francesca lui. Cipriani che ha partecipato a diversi campionati europei quindi eh, anche lei è molto sportiva ecco mm, noi eravamo Mm, eh, noi figli siamo stati abituati fin da subito a fare molti sport ma la montagna non faceva parte del, eh, così, delle preferenze dei miei genitori. Invece casualmente un giorno eh, andammo in montagna, d'inverno, mio padre si innamorò della neve della montagna stessa e da allora cominciamo a frequentarla. Quindi per caso io ho fatto proprio tutta la trafila, ho fatto la scuola di sci, ho preso le prime lezioni, sono stato iscritto con lo sci club e dallo sci club quando avevo già quindi eh, più di 10 anni, 12, 13 anni, ho cominciato a fare le prime garette. Tornando allo sport di base di Milano, il 2015 è un anno molto importante perché arriva a Expo. Quali sono gli obiettivi e soprattutto quali iniziative ha in cantiere il CONI provinciale di Milano? Allora, su. A Milano si concentreranno in quest'anno tantissimi eventi, anche sportivi. Ci sono diverse edizioni di mondiali, eh, quindi parliamo di alto livello, ma quello che più ci interessa sono anche i tanti eventi e le tante iniziative che verranno fatte in tutti gli sport, in tutte le discipline, eh, anche a livello di base. Lo, il Comune di Milano ha appena lanciato un portale in cui... Uh, convogli vengono convogliate tutte le iniziative uh, nel calendario uh, di Expo e anzi invito tutti anche a uh, mandare le proprie segnalazioni perché è importante che, uh, che quindi che vengano rese note e che tutti possano essere a conoscenza di tutto lo sport che viene eh, svolto a Milano che è veramente tantissimo. Quindi e questo lo... anche ricordiamolo su sportsmall.it Assolutamente, adesso che c'è questa nuova realtà assolutamente ne saremo, eh, saremo molto felici di poter eh, contribuire a, a, a far capire che, eh, quanto lo sport sia importante, quanto lo sport coinvolga a livello sociale e quante, quanti sono i valori che lo sport porta, porta avanti. Eh... Noi ringraziamo Claudia Giordani per questa bellissima intervista e da voi per Sports Mall è tutto. Grazie al CONI di Milano, grazie a Claudio Giordani. <ride> grazie, arrivederci.